Cercate una pianta perenne, grassa, rifiorente. Bene, la ce l'ha tutte. È una pianta che veniva piantata dalle nostre nonne, sia in Nord Italia che in Sud Italia, che nelle isole. Infatti è una pianta che in teoria arriva da Sudafrica. Africa. Però resiste anche fino a meno 5 o 10 gradi. Si adatta sia al sole pieno, e più la mettiamo al sole più tenderà a rifiorire, ma anche all'ombra. All'ombra diventa quasi infestante, lavora molto di più la foglia che il fiore. Quindi nelle zone d'ombra avremo una macchia sempre verde, e invece nelle zone del sole lavorerà meno la foglia, ma avremo sempre questi piccoli fiorellini qua a Margherita, che comprendono già da marzo e vanno avanti fino alle prime gelate. Quando piantare ptenia? Essendo una pianta perenne, l'ideale è piantarlo ovviamente quando inizia il periodo vegetativo, da marzo fino a settembre ottobre è una pianta che se gela molto tende a perdere le foglie per poi rivegetare verso marzo aprile per quanto riguarda invece il terreno dobbiamo cercare assolutamente di collocare la pianta sia in vaso che il terreno pieno il terreno deve essere ben drenato nel vaso magari andiamo a metterci un po' sul fondo un po' di argilla espansa che aiuta a drenare oppure andiamo a metterci addirittura anche il terriccio per piante grasse o succulente essendo lei non succulenta per quanto riguarda invece la concimazione essendo una pianta che nel periodo vegetativo ha bisogno di essere concimata almeno una volta ogni 15-20 giorni con concime o per piante grasse o per piante fiorite questo qua è un concime per tutte le piante fiorite un concime così altamente potassico le farà rifiorire molto di più un tappino ogni 2 litri d'acqua andiamo a utilizzare questa acqua qua già concimata quando andremo a bagnare la nostra aptegna oppure possiamo usare anche il tericio per piante grasse e succulenti stesso discorso, un tappino ogni 2 litri d'acqua L'Aptenia è una pianta che è l'ideale chi cerca una pianta anche da balconetta, sì? chi ha bisogno di fare le vaschette da gerani con una pianta che sia perenne, che fa qualche fiorellino e che sia molto facile da mantenere. Infatti, questa pianta qua ci consentirà anche di, se la bagniamo dovutamente prima, di concederci 5-7 giorni al mare senza aver l'ansia di dover correre a bagnare la nostra vaschetta di gerani sul fini che dopo 5-7 giorni in estate, ahimè, se ne vanno. Questa qua invece rimane viva perché è una pianta succulenta. L'Aptennia e tutti gli articoli per le piante grasse succulente, terricci e concimi trovati sul nostro sito sassigarde.com